In realtà mi avete invitato chiedendo di allietarvi con qualche poesia. Adesso voi... no, io posso dire però che eh, eh, prima di tutto il Parco Villa Ghigi ha una, uno degli alberi monumentali del libro, il cedro davanti alla villa, e se il libro fosse stato fatto qualche anno prima ne avrebbe avuto certamente anche un altro, perché eh, tre anni fa è morta la quercia più bella del parco, dopo una decina d'anni di sofferenza per noi è stato un grande dolore, l'abbiamo anche salutata con un concerto durante Vivi il Verde, mi sembra, e, e però è un albero che ancora adesso noi siamo impegnati a mantenere perché è di grande bellezza tuttora. Eh, però appunto mi è stato chiesto di leggere qualche testo, ragionarci un po' così, partendo da, da quell'opera che molti, devo dire, molti recensori hanno definito monumentale, che è il, la poesia degli alberi nel senso che è un libro che è, più, è di più di mille pagine quindi eh, diciamo raccoglie testi poetici in prevalenza poetici su numerosi alberi in tutto sono 76 eh, specie o gruppi di specie ci sono anche alcuni arbusti e qualche rampicante come recita il sottotitolo ma non voglio farmi pubblicità anche perché a Bologna l'ho già presentata due volte quindi basta e avanza eh, e ho però eh, cercato diciamo nei testi del, del libro alcune cose che si riferissero agli alberi monumentali e allora comincio non alietandovi perché eh, diciamo eh, siccome in queste ultime settimane tra l'altro si è molto parlato no, di alberi da piantare migliaia milioni miliardi si è parlato soprattutto di foreste da non cancellare da non intaccare come sta ancora oggi avvenendo in maniera incredibile eh, allora, volevo leggervi il primo, uno dei, un passo importante del primo, eh, diciamo, della prima opera letteraria dell'umanità che getta una luce molto sinistra sulla nostra, sul rapporto tra civiltà e natura, perché di questo si tratta sostanzialmente. È l'Epopea di Gilgamesh, un eh, poema diciamo, di epoca eh, sumero-babilonese, quindi eh, scritto diciamo nel, nel terzo millennio avanti Cristo quindi circa 4.000-5.000 anni fa e io ve lo leggo poi voi fate le vostre riflessioni io Gilgamesh vado a vedere quell'essere di cui tanto si dice del cui nome la fama riempie il mondo lo batterò nel suo bosco di cedri e mostrerò la forza dei figli di Uruk il mondo intero ne verrà a conoscenza a questa impresa mi impegno scalerò il monte abbatterò il cedro e lascerò ai posteri un nome duraturo. Questo è il programma. Insieme, insieme a lui, Gilgamesh e l'amico enkidu si addentrarono nella foresta e giunsero alla verde montagna, si parla delle montagne del Libano. Lì si fermarono, rimasero attoniti, si fermarono e guardavano la foresta, videro l'altezza del cedro, videro la via che entrava nella foresta e il sentiero su cui era uso camminare un baba. Ampia era la via e agevole l'andare contemplavano la montagna dei cedri dimora degli dèi e trono di ishtar il cedro si ergeva davanti alla montagna in tutta la sua mole la sua ombra era magnifica piena di sollievo sul monte e sulla radura verdeggiava la macchia quando furono scesi dalla montagna gilgamesh prese la scura in mano una scura di 35 kg dicono. Ah, ok prese la scura in mano abbante il cedro quando un baba che era il guardiano, il mostro che difendeva la foresta. Udì il rumore da lontano, ne fu infuriato. Gridò, chi è costui che ha violato i miei boschi e tagliato il mio cedro? Gilgamesh estrasse la spada della cintura e sferò a Umbaba un, un colpo di spada nel collo. E Enchido, suo compagno, sferò il secondo colpo. Al terzo colpo Umbaba cadde. Allora vi fu un grande subuglio, poiché quello che avevano abbattuto era il custode della foresta. Fino a una distanza di due leghe rabbrividirono i cedri quando Enkidu batté il guardiano della foresta, colui alla cui voce solevano tremare Ermon e Libano. Furono mosse ora le montagne e tutte le colline perché era stato ucciso il custode della foresta. Essi aggredirono i cedri, i sette splendori di Umbaba furono spenti, avanzarono così nella foresta. Quindi, questa è una delle imprese di Gilgamesh e fa venire i brividi. Fa venire i brividi perché è chiaro che diciamo, il gesto di imperio del, dell'eroe è quello di impadronirsi della natura, sostanzialmente. No? E questo è evidentissimo nel primo poema scritto. E poi, andando avanti e cercando cose così, mi sono imbattuto in un testo che ovviamente conoscevo bene e che è altrettanto impressionante, devo dire, e che è un, un testo di un autore che nella antologia che ho preparato è importantissimo ed è ovidio dalle metamorfosi e ovidio in un passo del adesso vi dico del libro del libro ottavo delle metamorfosi racconta la storia di racconta la storia di erisittone eh, re di tessaglia il quale eh, uomo diciamo così estremamente avido e impio Qualcuno ci può vedere, non so, no, la, tra virgolette, il capitalismo, comunque la, però insomma questa è un po' la, la cosa che viene in mente, anche se non si può addossare ad Ovidio, ad Ovidio ovviamente delle capacità profetiche che non aveva, però ha colto diciamo qualcosa dell'essenza, dell'avidità umana e, delle, e, del, e dei meccanismi che ci, in qualche modo ci governano. Eh, immagina che Erisitone rifacendosi a un mito diciamo decida di eh, impadronirsi, di far tagliare una grandissima quercia enorme grande come un bosco e anche il bosco eh, sacro a Demetra perché poi sapete che soprattutto i boschi di quercia soprattutto le querce ma anche altri alberi nell'antichità erano diciamo, considerati sacri c'erano molti boschi sacri eh, diciamo e addirittura si immaginava che ci fossero delle divinità minori che vivevano intorno o addirittura dentro gli alberi, e quelle che vivevano dentro gli alberi gli amadriadi morivano con la morte dell'albero. Quindi eh, Erisittone, diciamo così, eh, eh, invita i suoi a tagliare questo bosco, i suoi sono inoriditi dal gesto che gli viene chiesto, Tanto è vero che uno dei suoi soldati esita, con la scura esita, e lui lo uccide per dimostrare a tutti gli altri che è necessario farlo. E, eh, insomma, ve la faccio breve, viene punito con una punizione terribile da Demetra, che eh, lo fa, diciamo così, gli, gli, gli causa una fame, lo fa, in modo che, fa in modo che la divinità fame si impadronisca del suo corpo. E quindi Erisitone diciamo così, si rovina mangiando divorando tutto quello che trova, eh, vendendola più volte la figlia per una ragione che adesso non vi spiego e poi alla fine divora se stesso. Quindi se qualcuno ci vuole vedere una metafora di quello che stiamo facendo al pianeta è lì pronta da utilizzare. E se volete vi leggo qualcosa di questo perché i versi di Ovidio sono sempre di grande bellezza. Suo padre Erisictone. Era un essere che spregiava le divinità e mai nulla bruciava sugli altari in loro onore. Si dice che avesse violato addirittura un bosco consacrato a Cerere, profanandone con la scura e la macchia inviolata. Lì si ageva una quercia immensa, secolare, che era lei da sola un bosco e aveva tutto intorno al fusto addobbi di nastrini, di ex voto e di ghirlande, a ricordo di grazie ricevute. Ai suoi piedi un'infinità di volte avevano danzato in festa l'ederia d'Incerchio, mano nella mano intorno al tronco, che per le sue mostruose dimensioni chiedeva quindici braccia e passa a circondarlo. Sotto questa quercia il resto della selva scompariva, così come scompare l'erba ai piedi di ogni pianta. Eppure il figlio di Triopa, lontano, non ne tenne il ferro. Ordinò ai servitori di tagliare la sacra quercia alla base, ma vedendo che esitavano ad obbedire, quello scelerato ad uno di loro strappò la scura, sbraitando, sbraitando, quando anche non fosse solo cara la dea, ma la dea in persona. Tra poco a terra si schianterà con tutta la sua cima frondosa, disse, e bilanciando l'arma stava per vibrare colpi di sbieco. Tutta tremò la quercia di Cerere ed emise un lamento. Nel medesimo istante, fronde e ghiande insieme cominciarono a sbiancare ed un pallore si diffuse sui lunghi rami. Appena l'empia mano ebbe inflitta una ferita al tronco, dalla costeccia scheggiata fiottò il sangue, così come sgorga dalla nuca squarciata di un toro possente. Quando vittima immolata stramazza davanti all'altare, tutti allibiscono. Fra loro solo un temerario cerca di sventare il sacrilegio, di fermare quella scura impazzita. E risicto lo fissa, eccoti il premio del tuo sacro zelo. Gli dice, e rivolgendo il ferro dalla pianta contro l'uomo, gli mozza il capo. Poi torna da canirsi contro la quercia, quando dal cuore del fusto si leva una voce che mormora. Sotto questa scorza vive una ninfa, io, prediletta di cerere, e in punto di morte io ti predico che per questo mi sfatto il tuo castigo incombe e ciò mi conforta della mia fine. Ma lui insiste nella sua infamia e alla fine, stroncato da un'infinità di colpi e tirato dalle funi, l'albero crolla e con la sua mole travolge gran parte del bosco. Annichilite di fronte alla rovina del bosco e loro, le driadi, tutte le sorelle insieme, vestite di nero, vanno in pianto da cerere, invocando il castigo di quell'infame. Poi arriva la fame, come vi ho detto, e poi alla fine. Alla fine però, quando la violenza del male ebbe bruciato tutte le risorse, fornendo nuovo alimento alla sua molestia, e risictone, lacerandole a morsi, cominciò a divorarsi le membra e con strazio a nutrirsi, rosicando il proprio corpo. Speriamo che questa non sia, no, non sia il nostro destino. E poi, poi vo vo volevo ricordarvi non so per esempio che un altro albero, un grande albero della storia della letteratura è il frassino Yggdrasil che è il protagonista della cosmologia diciamo vichinga o norrena come si preferisce dire oggi ma non vi leggo niente e poi no vi leggo però un testo di un autore francese del settecento, un autore importante eh, un amico e pupillo di, diciamo, di Voltaire eh, forse il più grande poeta francese del Settecento, del Jacques Delille, che ha scritto tra l'altro alcune opere, una si chiama I giardini, da cui è tratto questo olate di abbellire i paesaggi e, e poi ha scritto anche un'altra un opera che si chiama L'uomo dei campi e quindi è stato anche traduttore in francese delle georgiche di Virgilio per dire quindi un, un personaggio molto legato alle, alle piante e al paesaggio che scrive questo, degli alberi potremmo dire degli alberi monumentali, che siano diversi d'aspetto, forma, distanza, che la grandezza sempre, o almeno l'eleganza, distingua ogni fusto, o che l'albero pudico si nasconda tra la folla, sparendo alla vista, quando una quercia antica, un vecchio acero, patriarca dei boschi, la fronte venerabile solleva che tutta la sua tribù, disponendosi intorno, si apra con rispetto e ne componga la corte, Così l'albero solitario piace ai campi che decora. Insomma, questa è una bellissima definizione no? di un albero che impreziosisce i campi, con la, sua, la campagna con la sua presenza. Poi non so, io mi ero preso qualche cosa sulle querce perché immaginavo che nel vostro libro, eh, libro le querce sarebbero state protagoniste. E poi ho portato anche qualcosa su altre piante, se ho ancora un po' di tempo ne leggo. Ne leggo, un paio. Mm, ne leggo un paio che hanno delle strane assonanze. Una è di un poeta parmense, eh, Pierluigi Bacchini, che ha scritto molto sugli alberi, e l'altra, quella successiva, è di Ted Hughes, che è un poeta grande eh, della seconda metà del Novecento inglese, e, e parlano entrambi di, di, di querce con anche, appunto, come vi dico, delle, qualche assonanza. La forza della luce e le dimensioni marine nel tuo ondeggiamento e le configurazioni galattiche che ti trapassano nelle serenità delle notti, quelle spaziali dei divisibili atomi col loro violento intrecciarsi e io tirerò fuori Dio, la sua ombra. Ci sono esseri dappertutto di là dal nostro sapere, non so a cosa servano perché ci sono già le leggi della fisica e nessuno li ha mai visti, ma esistono. Quando uno sta morendo si sente chi attende, dietro la tenda, i trasportatori di anime che vagavano tra la luna e la terra, ma gli inganni sono molti e le suggestioni bisogna inginocchiarsi nell'erba alta. Quando tira il vento, così che l'erba superi la nostra testa e le vipere e gli orbettini scivolino tra i nostri piedi, e allora... Nell'energia contorta dei tuoi spaventevoli rami si ascolta la voce della scienza che ha il volto rupestre di Dio. Eh, questo testo è intitolato Preghiera sotto la quercia. E poi c'è questo testo stupendo di Ted Hughes, con questa immagine finale della quercia che cavalca, che mi ricorda alcune querce che ho visto, i grandi rami no? che sono protesi in avanti. Il tuo albero, la tua quercia, una luce abbagliante di nero lampo che sale, una guizzante presa momentanea sotto lo sgretolarsi delle stelle, un guardiano, un danzatore, alla pura fonte della foglia, agonia nel giardino, annunciazione di agilla, d'acqua e di sole, tuonano sotto il tuo tetto, la sua agonia e il suo tempio. Immersa fino alla cintola, la nera quercia danza, e i miei occhi si soffermano sui secoli del suo istante, come i moscerini cercano di svernare nelle sue rughe, i mari si protendono assetati verso la quercia la quercia vola cavalcando la terra e poi ce ne sono altre c'è una poesia per esempio di thomas tranströmer svedese che paragona eh, la quercia a un alce pietrificato insomma così no ci sono immagini che è, è, è ovvio che ci sono anche delle delle poesie interessanti per esempio sul bagolaro che è una specie che qui a Bologna ce n'è uno bellissimo che però non è neanche secolare perché è stato piantato negli anni 30 ma è nel giardino caduce, tutti lo conoscete ed è un bellissimo albero. E c'è una poesia di Tiziano Fratus che io conosco e che è insomma, uno che si, si dedica, tra l'altro Abbiamo presentato insieme quest'estate quest qui a Bologna e Giadini Margherita il suo libro sulle sequoie. No? E, quindi, e questa è una sua poesia sul bagolaro piuttosto bella, devo dire. Ci sono alberi a cui piace prendersi tutta l'aria possibile. Mangiano punti di vista, mangiano tagli, mangiano luce. Si espongono liquidamente là dove nessun uccello ha mai segmentato il tempo. Vincono la storia degli uomini ignorano le loro guerre, gli spargimenti di sangue, cantano nel vento. Poi c'è una poesia, vabbè, sempre sul bagolaro, ma non ve la leggo, è, su, è di Prever, che parla di un bagolaro ad Antibes e di un vecchio che lo guarda e dice, ma questo avrà mille anni, io, a me basterebbe arrivare a cento. Insomma, è una specie di dialogo mutuo, abbastanza divertente. Poi, non so, vi ricordo anche, siccome nelle nostre campagne qualche olmo c'è, eh, l'olmo era una presenza importantissima tutti ricorderanno la scena eh, di amarcò di in cui c'è eh, come si chiama In eh, ingrassia che sulla cima ecco eh, guerra l'ha scritto è eh, in cima un olmo altissimo ai bordi dell'aria ecco la scena è quella è su un olmo che il, questo il eh, continuamente voglio una donna e alla fine il, il padre dice, ma dove vado a prendere adesso una donna? Cioè, <ride> e così. Poi c'è ecco, un breve testo di Franco Arminio, un altro poeta diciamo contemporaneo che scrive eh, spesso sugli alberi. Questo è tratto da un suo libro che si chiama Addirittura Cedi la strada agli alberi. E, ed è bella perché secondo me coglie perfettamente il fatto che a volte ci sono alberi che eh, diciamo caratterizzano un luogo tanto che quel luogo non potrebbe essere immaginato senza la loro presenza, non sarebbe un'altra cosa. E qui dice in, po in pochi versi, dice, il Tiglio di Rocca San Felice non è al centro della piazza, è la piazza stessa. Fuori dalla sua ombra il paese è già periferia, che mi sembra una bellissima definizione no? della funzione anche di un albero no? a volte nelle città perché poi è vero che bisogna salvare la e che quella è la cosa determinante, non i pochi alberi che possiamo piantare noi o quelli che per esempio anch'io, per fare un riferimento a, a Villa Ghigie, così pianterò domani mattina, eh, ne abbiamo in programma quattro per un programma che abbiamo e che continua da anni. E tutti i miei sabati in questo periodo sono impegnati in queste cose e, insomma, ed è una cosa molto piacevole perché ogni albero è una storia, è un gruppo di persone e eh, quindi eh, lì è molto facile. Devo dire che anche la mia entologia è nata un po' da questo, da questo programma e io l'ho anche riconosciuto perché ho visto quanto, quale sia prof, quanto sia profondo il legame fra le persone e gli alberi, e il gesto di piantare un albero. Domani ci sarà per esempio una, una classe di scuola dell'infanzia che pianterà un albero insieme ai genitori e alle maestre, ma ci saranno anche dei gruppi di persone più o meno numerosi che pianteranno un albero per ricordare qualcuno che non c'è più, per esempio. O per farsi anche semplicemente un regalo, eh, perché poi non so, adesso ho, ho già eh, impiegato tutto il mio tempo, volevo solo ricordare che per esempio ci sono dei versi meravigliosi ma troppo lunghi di vita, il West sul Tasso, per esempio, un altro albero meraviglioso che qualche volta è presente anche nel, nel libro, no? e, però non, è troppo lungo, non ve lo leggo, me le sono portate così, non, non perché pensassi di leggerle tutte, ma per sentirmi... Con, ecco, cioè, siccome ho visto che ci sono diversi faggi, no? perché soprattutto nella nella nostra montagna, se ne trova qualcuno grande, bello, eccetera, e quindi so, sono Ecco, c'è un testo, in, questa, in questo caso in prosa, di Jean Genot, da Un re senza distrazioni, che parla proprio di un, di un grande faggio, allora questo è breve, ve lo leggo. È proprio alla svolta, nella curva gomito sul bordo della strada, lì c'è un faggio, sono convinto che non ne esistano di più belli, è l'Apollo citaredo dei faggi, non è possibile trovare in un altro faggio ovunque sia forza più liscia, colore più bello, struttura più esatta, proporzioni più giuste, nobiltà, grazia e giovinezza eterna. Apollo, per l'appunto. Si dice appena lo si scorge e si continua a ripeterlo per tutto il tempo che lo si guarda. La cosa più straordinaria è che possa essere tanto bello e rimanere tanto semplice. È fuori di dubbio che esso si conosce e si giudica. Come potrebbe, tanta perfezione, essere inconsapevole? Quanto, quando basterebbe una bava di vento, un cattivo utilizzo della luce serale, uno scompenso del, nell'inclinazione delle foglie per far sì che la bellezza rovesciata non sia assolutamente più strabiliante? E poi, boh, finisco, cioè... C'è un, un famoso testo, per esempio, ci sono anche, appunto come avete sentito, gli alberi che cadono, no? che, e c'è un bel testo dell'Emily Bronte che parla proprio di un, di un olmo che, di un enorme olmo che stramazza terra, oppure c'è Pascoli, un altro che ha scritto molto sugli alberi, che eh, racconta di una quercia che è caduta, eh, vi, vi leggo questa, visto che Pascolo ha un legame con Bologna è molto nota tra l'altro, forse è, un, è anche una di quelle che si facevano imparare a memoria a scuola dove era l'ombra, or la quercia spande, morta né più coi turbini tenzona la gente dice, orvedo era pur grande, pendono qua e là dalla corona in i vietti della primavera, dice la gente Orvedo era pur buona ognuno loda, ognuno taglia a sera ognuno col suo grave fascio va nell'aria un pianto una capinera che cerca il nido che non troverà sempre un po patetico eh, pascoli però insomma, insomma poi vabbè per ricordare le, le mie parti c'era una poesia sulla pioppa perché da noi si è femminile no? anche a bologna peraltro, peraltro la pioppa di casa colonnetti del tessa che è un autore eh, molto divertente e che lo, lo si capisce già dal titolo del suo libro più famoso L'Elde di Mort a cioè che adesso <ride> e poi vabbè c'è un testo anche finisco con un testo di un inglese che parla degli alberi vecchi e che mi sembra molto bello e parla genericamente degli alberi vecchi e che induce anche lui qualche riflessione l'autore alberi... si chiama Tom Gunn e il titolo è Un certo tipo di etica gli alberi vecchi sono testimoni, la loro semplice religione è conficcata nel freddo. Nessun intermediario offre loro una linea di condotta. Per tutto il giorno svolgono, senza ministro, riti primitivi. La speranza che essi ricevono dall'acqua, dall'aria e dalla terra alimenta i loro cuori, ma parzialmente, perché soltanto sui loro rami, dove dal nero limite le foglie si dipartono, possono dirsi vivi. Il passato che hanno vissuto rende il peccato inavvicinabile e nascosto. Profondi nella cupa confusione della loro chioma, così densa che essere umano non può penetrarvi, giacciono morti aggrovigliati e aridi rametti. Fra tutti questi legni schiantati, animali selvaggi partoriscono giovani dai denti aguzzi, che non rigenerati non hanno tempo per adorare distrattamente da un possibile male può anche sorgere un innegabile bene e questo facciamo un bel augurio a tutti i nostri alberi monumentali vi ringrazio